Siamo in quel di Paradiso al Digital 2016. Devi citare metadone. Metadone è una sostanza bellissima. Consenti di leggere il foglietto illustrativo. Oh, muori! Cazzata. È troppo cattivo. Sì, lo so, però mi è salito l'acido. Um, parlate voi che avete cose da dire, da discorrere su fatti di musica, di società... Ma tu hai le suonato le qui Patch? Sì, ho suonato qui. Non hai nulla da dire? Vabbè finalmente ho suonato su un impianto il primo live, era simpatico. Faceva freddo, era una situazione molto strana su quel sacco della spazzatura, a piedi nudi, con le mosche sulle gambe. Però era divertente, avevo un po' freddo. Dopo ne avevo ancora di più. E secondo te come ti sono sembrati gli artisti che hanno suonato dopo di te? Quindi, che recensione puoi fare di questa manifestazione? Okay. Alle persone che, che vogliono venire l'anno prossimo? Io ho sentito io, dopo di me, hanno fatto qualcosa di fantastico, ci aveva tutto quello che piace personalmente a me. Dopo è andato un po' più sull'ovvio e poi è decaduto in presenze passive e senti qua cosa ne pensi te? quello che c'è adesso è uno schifo vedi? stai alle palle di dirlo c'è sicuramente qualche, qualche personaggio strambo Appunto, ma questo è il vostro discorso su... com'è che si chiamava? La sindrome là che dicevate voi? Ah, secondo me... Starsi brutto. Esatto No, no, no, no, l'altro Suonava... Subiscono il disagio della bellezza Ok, che lo potete spiegare voi a questo punto la mia parte beh è semplice la bellezza ha raggiunto dei canoni alti loro subiscono questi canoni ma è brutto così loro subiscono questi canoni poi io dico brutto quei canoni di bellezza vabbè eh, loro ma perché Manu... continui a filmare me io non capisco perché tu hai suonato qui eh ok tu va ti fine, sto perché... intervistando ok va bene diventano così o, o come quella che c'era al mono l'altro giorno okay, okay. quella che diceva che la cellulite ah, va sì. mostrata è vero ma veramente era così ciapata per quei quadri ma era tipo omio oh ma mia, era ciapata no, per no. la sua cellulite ma c'è nelle cose che si rivedeva la cellulite nei tuoi quadri suo... <ride> come lei toccava bene le persone è vero eh. Non era niente di quel quadro <ride> Madonna Era proprio, era. Era proprio pazza, è peggio Vabbè, attrai questo tipo di pubblico, non lo so È vero. Mm. Oramai fai quadri da cellulite <ride> No, scherzo Quadri di gioco Gio, ci stanno Però mi rassomigli un po' troppo da lì hai cercato di distanziarti così tanto che sei. Ma che cazzo me... dici? Sì. Ma non sì. Davvero? Ma perché dici questo? Cioè, no, secondo sono curioso. Me... non prenderla come un'offesa. Ma eh. non. Per me è un'offesa. Perché <ride> <ride> è un po' come se io ti dico che sei uguale a loro. Cosa? Ah, sì, sì, no, poi dopo puoi valutare te quello che dico io. Non, non sto dicendo che sono la verità assoluta, no, comunque. Ancora gente è viva no, Non me l'aspettavo Si svegliano è, è, è lo sfogo di calorie cioè, della costina mia... <ride> una volta che. gammina Noi che troviamo l'accio semitesco <ride> Chissà chi sono adesso Io devo pisciare, cazzo eh, cioè, Secondo te Com'è stata la tua di, di performance? Più tranquilla di quello che mi aspettavo Ehm uh... Ho ancora giocato tanto, nonostante non abbia usato il microfono Hai e... giocato? Sì, ma a me piace giocare. Perché? Perché mi rende felice, no? cioè, come un bambino. Perché mettilo un sorriso alla gente, fai qualcosa di un po' stupido leggermente culturale, ma sempre stupido. Provale le cose, cioè... Dopotutto ho proposto di attaccare un microfono al tendone. Però non ha piovuto. Dopo non ha piovuto, però all'inizio quando facevo le prove funzionava ed era simpatico. Ovviamente da organizzare molto meglio ma... potrebbe funzionare. Come te lo vedi l'anno prossimo? Non saprei dire. Vorrei prima parlare anche con gli organizzatori. Dirlo. dirle? Da dove? <ride> perché vuoi fare queste cose? Voglio fare queste cose perché mi diverto e... cioè, come penso, qualsiasi essere vivente voglia essere felice e stare bene faccio questo proprio per questo motivo e poi se fa felice anche qualcun altro tanto meglio però principalmente voglio stare bene io, no? è una performance autoironica e ironica in generale di tutto scherziamo, cazzo fa già schifo abbastanza la vita se guardi tutto il resto, no? sì, direi che in sintesi più o meno è tutto e voi la linea studio e grazie grazie Patrizio Maranza e grazie soprattutto ai nostri numerosi telespettatori il programma si conclude qui per me è tutto e vi auguro una buona serata